Uh, Alba, per me, è una canzone diversa, ho sempre una fotografia diversa perché ha, secondo me, una... Cioè, mi ha dato l'impressione, al momento che l'ho scritta, che era una, una, qualcosa di, di diverso, anche una scritta un po' più pietaria, un po' più astratta. Anche nella produzione eh, c'è stato un lavoro diverso, cioè, banalmente io, di solito, conosco piano, poi c'è la seconda strofa con sopra il fatto, invece qui c'è una seconda strofa con una bassa, con una ritmica che poi è il battito del cuore, mi piaceva l'idea di mettere veramente il cuore nella canzone in tutti i modi, cioè in tutti i sensi, e quindi c'è questo battito nella seconda strofa del cuore che secondo me è passato fondamentale. E, e non lo so, poi se la musica è soggettiva in realtà, io lo so però ho sempre avuto un po' di spiegare le canzoni per dire se a me ci si trova come vuole però a me personalmente mi ha dato una sensazione di essere una canzone un po' eh, diversa ecco. nel contenuto sia nel testo sia nell'evoluzione rivoluzione musicale anche il fatto che hai in realtà due tornelli ma uno è diverso dall'altro no? ha una, una struttura tutta sua ecco, che piaceva anche questa cosa e la domanda per